vediamo adesso come impostare l'account inserzionista abbiamo già detto che l'account inserzionista si genera nel momento in cui andiamo a creare la prima inserzione su facebook e che è strettamente legato al profilo personale è generato nel momento in cui si genera un profilo personale ma si attiva solo ed esclusivamente nel momento in cui noi andiamo a fare la prima inserzione quindi nel momento in cui noi andiamo a creare la prima campagna pubblicitaria per creare la nostra campagna pubblicitaria possiamo accedere al pannello di gestione delle inserzioni o attraverso la freccetta che troviamo in alto a destra andando su Crea inserzioni, se è la prima volta che dobbiamo generare una campagna su Facebook oppure su Gestisci inserzioni, se già abbiamo creato ulteriori campagne troveremo anche questa possibilità oppure possiamo accedere da qua sulla barra laterale sinistra. In ogni caso che clicchiamo da una parte o che clicchiamo dall'altra accederemo al pannello di gestione delle inserzioni. Ecco, questo è il pannello di gestione delle inserzioni relativo all'account Kairos Comunicazione. Il nome Kairos Comunicazione all'account l'ho dato io, vedremo come. Cioè vedremo come è possibile appunto rinominare l'account, questo perché se gestiamo più account in contemporanea può essere utile dargli un nome appunto parlante. Devi ricordare che per gestire la tua pubblicità su Facebook devi evitare di utilizzare questi tasti, Promuovi, promuovi impresa locale oppure quelli che trovi sostanzialmente sotto ogni post, metti in evidenza il tuo posto, metti in evidenza il tuo posto. Perché? Perché se è vero che ti danno la possibilità, per esempio cliccandoci, di accedere ad un'interfaccia, Simile a, quella, um, a quelle delle funzionalità che poi tu troverai nel pannello di gestione delle inserzioni, è vero che da qua non potrai assolutamente accedere e settare tutti i parametri, ma in qualche modo Facebook ti spinge semplicemente a mettere in evidenza quello che in quel momento appare. Poi andremo anche a vedere come tante volte, anzi la maggior parte delle volte, è meglio non sponsorizzare post che già esistono sulla pagina, ma creare per esempio delle inserzioni cosiddette nascoste, cioè dei post che non verranno pubblicati sulla pagina se non alla fine. E questo perché ci consentirà insomma di compiere tutta una serie di attività e di test. Comunque, annulliamo questa promozione che non volevamo appunto mettere in corso e andiamo nel pannello di gestione delle inserzioni andiamo ad impostare il nostro account inserzionista. Dove dobbiamo accedere? Qua sopra dove c'è scritto al momento gestione inserzioni vediamo questo menu superiore, ci clicchiamo e ci si apre una barra con tutti gli strumenti appunto. Uh, come funziona il pannello di gestione delle inserzioni di Facebook ogni volta che ci muoviamo su una voce è sempre comunque presente un'icona dell'informazione per cui ci aiuta a capire dove possiamo andare e che cosa serve quella funzione. In questo caso ci spostiamo sull'ultima colonna e troviamo le impostazioni che ci servono: impostazioni dell'account pubblicitario e pagamento e metodi di fatturazione. Accedendo in questa sezione troviamo il nostro account. Ha un ID e quindi un numero identificativo che ci assegna Facebook, ha un nome dell'account che io ho rinominato Keros Comunicazione proprio perché attraverso questo account gestisco la pagina Kairos Comunicazione non è un dato obbligatorio, poteva anche rimanere il nome Lauro Lerio o qualsiasi altro nome, l'importante è che sia un nome che a te evochi e ricordi poi la pagina per la quale vai a fare promozione I primi dati che poi dobbiamo andare a impostare sono il dato di valuta e quindi la moneta con la quale intendiamo pagare le pubblicità su Facebook e il fuso orario. Attenzione perché questi due dati, la valuta e il fuso orario, sono due dati molto importanti innanzitutto per il fatto che se decidi di cambiarli successivamente nel tempo quando ormai il tuo account è partito e magari hai un determinato numero di inserzioni hai creato dei pubblici, hai installato il pixel di Facebook sul tuo sito e hai quindi acquisito tutta una mole importante di dati se vai a cambiare anche solo il dato valuta o il dato fuso orario per impostazioni di Facebook ti genera in automatico un altro account. Chiude il tuo account e genera un altro account inserzionista. Cosa succede a questo punto? Che perdi tutti i dati che tu avevi, non potrai più utilizzare i pubblici, non potrai più utilizzare tutta quella mole di dati che avevi, magari, conquistato, insomma, con le tue inserzioni nel tempo. Quindi. Nel momento in cui tu andrai a generare la prima inserzione, al passaggio in cui ti chiederai di impostare i dati dell'account inserzionista o se lo avrai già impostato e magari ancora non sei partito con alcuna campagna, vai a verificare che i dati siano impostati correttamente. Soprattutto il dato relativo al fuso orario, perché se è vero che Facebook fa passare la nostra pubblicità, quindi la nostra inserzione pubblicitaria, su tutto l'arco della giornata è anche vero che principalmente si concentrerà durante quelle ore diurne, quindi durante le ore di maggior afflusso 8-9 del mattino fino alle 20-21 di sera. Capisci bene quindi che se tu non sei impostato sul fuso orario dell'area geografica nella quale effettivamente si concentrano le tue campagne pubblicitarie potresti addirittura avere uno sfasamento di 6-7-8 ore determinando quindi una visibilità della tua inserzione eh, in una fascia oraria nella quale per esempio per il fuso orario di Roma ci troviamo durante la piena ora notturna nella quale la presenza delle persone è notevolmente minore sulla piattaforma. Quindi avresti dei dati eh, e perderesti eh, sicuramente tanto in visibilità e contemporaneamente in denaro. Troviamo poi la voce scopi pubblicitari. Sì, acquisto inserzioni per scopi commerciali. No, non acquisto inserzioni per scopi commerciali. In questo caso dovrai rispondere sì, ovviamente se sei un imprenditore, un libero professionista e quindi utilizzerai questo account inserzionista per promuovere il tuo business e quindi le eh, attività um, di comunicazione che tu compri sulla tua pagina, clicca sì. In questo caso cliccando sì, si aprirà. La sezione successiva che è appunto questa, cioè la sezione nella quale potrai andare a inserire la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda, la sede e soprattutto la partita IVA. Se invece clicchi no è come se tu stessi operando su Facebook come un privato cittadino, quindi non ti darà la possibilità di inserire la partita IVA. Questa distinzione innanzitutto è innanzitutto fondamentale perché se vuoi scaricare i costi dovrai comunque eh, portare al commercialista una fattura con la partita IVA. Ma, um, la, ma le cose variano anche per il fatto che se tu operi come un'impresa e quindi operi per scopi commerciali e inserisci la tua partita IVA otterrai da Facebook una fattura senza l'iscrizione dell'IVA, dell'IVA irlandese. Attenzione perché Facebook è un'azienda che ha sede in Irlanda e quindi per la normativa appunto la normativa fiscale europea negli acquisti intracomunitari, eh, tra, entra, tra soggetti titolari di partite IVA e partite IVA iscritte nel cosiddetto registro Vies, l'IVA non viene espressa in fattura, attraverso insomma un'operazione contabile che dovrà poi fare il tuo commercialista, questa IVA quindi tu non la andrai a pagare non la dovrai andare a versare attraverso, insomma, non so bene come funzioni il sistema perché non sono un commercialista, però attraverso un sistema così eh, fittizio di esposizione dell'IVA. In questa circostanza quindi, tu se investi un euro in pubblicità su Facebook, avrai a disposizione tutto l'euro. Cioè tutto il tuo euro sarà interamente investito in pubblicità. Se invece decidi di cliccare no e quindi no, non acquista inserzione scopi commerciali, a quel punto tu troverai, essendo un privato cittadino e non più un titolare di partita IVA, troverai una fattura nella quale sarà espressa l'IVA. Quindi quel tuo euro che tu hai deciso di ehm, spendere in pubblicità sarà anche comprensivo del 20% di IVA che poi ti andrà ad applicare Facebook. Quindi in qualche modo la spesa che tu andrai a sostenere per fare pubblicità è una spesa superiore. Quindi attenzione all'impostazione di questi dati. Una volta che abbiamo impostato questi dati poi successivamente c'è la voce agenzie pubblicitarie, sì sono un'agenzia che acquista inserzione a nome di un inserzionista, oppure no, non sono un'agenzia che acquista inserzione a nome di un inserzionista dovrà indicare no. Anche perché per le regole di Facebook Solo un account inserzionista può fare attività di promozione pubblicitaria, quindi può gestire campagne pubblicitarie solo ed esclusivamente per un'azienda e per una pagina. Per cui se tu dovrai avere necessità di impostare ulteriori persone che gestiscano la tua pubblicità dovrai andare qua su questa voce ruoli dell'account e ti darà la possibilità di inserire ulteriori persone che come te avranno la possibilità di gestire le inserzioni e quindi di, avranno la possibilità di gestire il tuo account inserzionista. Attenzione perché questo è un aspetto molto importante, cioè se tu sei l'amministratore della tua pagina puoi tranquillamente decidere di gestire la pubblicità per conto tuo però se hai magari necessità di farti supportare da qualcuno andando sulla voce ruoli dell'account inserzionista riesci a dare alle persone ulteriori ruoli i ruoli che tu puoi dare poi sono differenti esistono i ruoli dell'inserzionista dell'account pubblicitario dell'analista e dell'amministratore quindi come abbiamo visto nella pagina aziendale e quindi nella pagina fan tu puoi dare ulteriori ruoli a persone che vuoi che ti aiutino nella gestione della pagina. In questo caso se tu vuoi che qualcuno si occupi di gestire le tue campagne pubblicitarie su Facebook dovrai assegnargli un ruolo. Ovviamente anche qua il ruolo presuppone che dall'altra parte ci sia un profilo personale iscritto su Facebook. Dovrai quindi digitare in questa barra bianca il nome della persona e a quel punto assegnare alla persona il ruolo che desideri l'amministratore dell'account pubblicitario a sostanzialmente tutti, eh, tutti i ruoli. Andiamo adesso a vedere come impostare i eh, metodi di pagamento e la fatturazione. In, questo, in questa sezione appunto, troverai la voce metodi di pagamento e ti dà la possibilità quindi di impostare uno o più metodi di pagamento solo uno però può essere in quel determinato momento il metodo principale i metodi di pagamento previsti da facebook possono essere differenti ecco una volta cliccato qua ci troviamo su aggiungi metodo di pagamento io per esempio potrei indicare eh, il conto corrente posso indicare la carta di credito o posso o, impostare nel caso come metodo di pagamento un ulteriore metodo di pagamento che è appunto quello di Paypal e quello di un eventuale coupon pubblicitario su Facebook. Una volta che impostato quel metodo di pagamento tutte le campagne pubblicitarie verranno addebitate secondo quel sistema. Puoi preimpostare più metodi di pagamento ma ne puoi utilizzare solo ed esclusivamente uno per volta, non puoi insomma decidere che una campagna vada con un metodo di pagamento e una con un altro metodo di pagamento. Eh, è interessante l'impostazione del metodo di pagamento di Facebook perché diciamo che Facebook è un sistema attraverso il quale quando inizi a fare pubblicità ti fa in qualche modo credito, nel senso che la pubblicità la paghi solo ed esclusivamente eh, dopo che tu hai iniziato effettivamente eh, a farla. Eh, nel senso che eh, qua per esempio vedete una voce saldo attuale che indica la cifra che io dovrò ancora dare a facebook e mi indica anche la data relativa alla prossima fattura, vuol dire che io nel frattempo ho comunque la possibilità di gestire le mie inserzioni, di gestire le mie campagne e il pagamento verrà eh, richiesto solo, oh, di solito viene richiesto a fine mese eh, o comunque eh, quando spendi almeno 20 euro o o meglio all'inizio il tetto di soglia è di 20 euro poi più fai campagne pubblicitarie più questo tetto diciamo così di credito tra virgolette viene eh, elevato e quindi per evitare di ricevere troppe fatture ehm, verrà emessa una fattura solo ed esclusivamente quando viene raggiunta una determinata soglia comunque all'interno del, del mese eh, un'altra cosa um, della quale mi sono resa conto personalmente è che se eh, utilizzando il sistema di pagamento a debito in conto corrente c'è un'ulteriore cifra eh, che viene applicata mh, in questo caso immagino insomma per le condizioni eh, della tua banca di ulteriori 80 centesimi della debito dell'operazione ecco quindi diciamo che il pagamento attraverso carta di credito è sicuramente un pagamento che ti dà la possibilità di avere un credito ulteriore eh, che è appunto quello che deriva dal debito successivo della carta di credito, e di non avere ulteriori costi ehm, aggiuntivi. Come si vanno a recuperare le fatture su Facebook? Per andare a recuperare le fatture su Facebook, adesso io non ho fatture in corso, quindi andiamo dall'inizio, aggiorno, e vedo qua le fatture. Quindi abbiamo la data di fatturazione e la transazione. Per andare a recuperare la fattura dovrai avvicinarti a questa riga bianca e qui ti darà il eh, simbolo di download ci cliccherai sopra e verrà praticamente scaricata e generata la tua fattura. Le fatture di Facebook sono delle fatture, eh, possiamo così dire, ehm, dinamiche, nel senso che ogni volta che modifichi un dato la fattura viene rigenerata. Quindi per esempio se hai anche commesso un errore, in automatico andando a riscaricare la fattura, avendo prima corretto l'errore nel, nel tuo dato relativo all'impostazione dell'account inserzionista, troverai una fattura corretta.